Carissimi, siamo all'aperto e per motivi climatici è necessario stare, stare all'aperto, ma questo non vuol dire non essere presenti con voi, certamente avete rumore di fondo, però eh, insomma siamo in vacanza e il caldo è opprimente. Siamo in aperto e quindi vi saluto, vi ringrazio. Spero che possiate stare con noi in compagnia in questi minuti per, perché stiamo per iniziare il capitolo 17 del libro di Bereshit e inizieremo con Bayerà eh, si, si fece vedere il tetagramma ad Avram e non in senso metaforico in senso reale. Vi prego di mettere un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e pensate di vedere le nostre playlist, e attivate la campanella, quella che vibra, quella grigia, e così potrete essere sempre eh, diciamo, aggiornati sulle, sulle nostre, sui nostri video, i miei e quelli dello staff. Vahi Avram ben teshim insomma praticamente Abramo aveva 99 anni, quando? quando? Quando si fece vedere il tetagramma ad Abramo, il verbo è un verbo molto reale, realistico, si fece vedere, non fu una percezione, non fu una locuzione, fu una vera e propria visione. Non è ancora l'apparizione del capitolo 18 degli, dei Shilushim Nashim, dei tre uomini, e quindi anche con l'intermezzo di Sara, e quindi un'apparizione un oggettiva, che non ebbe solo lui, qui siamo ancora nell'aspetto soggettivo, però si parla proprio di, proprio dice si fece vedere, quindi viene da Dio questa. Devo dire che questo versetto, per riuscire a capire nella, nella concretezza, no? Del, del, del verbo dovete ehm, chiuderlo come se fosse a modo di cornice. Col versetto 22 vai calata. itto dice: eh, E quando terminò di parlare con lui, salì. Elohim dice: Meal Avraham sopra Abramo Quindi si fece vedere. E poi dopo salì. Quindi c'è proprio una ierida. No? c'è proprio una discesa e una aliyah ecco questo è importante perché eh, nel versetto 22 termina un po' questa grande cornice di questa progressiva rivelazione e cosa gli dice ad Avram? Ani el Shaddai allora state attenti perché mi avete telefonato scritto il tetagramma è el Shaddai? no vi spiego, qui dice il tetagramma io sono El Shaddai, il problema è che El Shaddai non è il tetagramma e mi spiego meglio, El Shaddai è un nome arcaico di una divinità conosciuta nel mondo pagano, idolatra dai sumero Accadi che era eh, il dio delle campagne, il dio delle foreste, del Shadd, no? tant'è che i Shaddaim, il plurale, vengono definiti i demoni, noi potremmo dire gli spiriti della terra, no? l'abbiamo visto nei corsi di, che stiamo facendo di angelologia e demonologia. Quindi il tetagramma può dire, io sono, cioè ho anche la funzione di essere il patrono, il Dio creatore, patrono dei campi, ma tu non puoi definire El Shaddai, il tuo Dio, il Dio di riferimento come unico Dio, perché lui è molto di più, lui è anche Lelion capite? Cioè lui è, è tutto quindi il tetagramma può dire guarda che io sono l'El Shaddai che tu conoscevi però in realtà sono il tetagramma quello che ti ha chiamato insieme alle altre divinità Genesi 20-13 lo vedremo quando ci arriviamo quando parlava di Melech eh, fuori dalla casa, diciamo da Ur dei Caldei ecco per portarti poi a Haran, e lì poi ti ho chiamato Lech d'ora in poi segui solo me, togliti, spiazzati, segui me, fai il culto a me. Perché Ani Hashem V'Enod, ve qua dice Ani El Shaddai, e poi dice cammina Lefnai, dice davanti a me, e cerca, dice Vayet Tamid, che noi traduciamo, e si tu integro. Però Tamid vuole anche dire perennità, ma è anche il nome eh, di una preghiera, di un'offerta. Quindi dietro questo termine Tamid non c'è solo l'integrità, c'è anche la fedeltà al culto, agli orari del culto, al sacrificio nel culto, nel nome per conto di Hashem Baruch Hu, eh, cammina davanti a me, normalmente lo vedremo nell'Esodo, è il tetagramma che cammina davanti a, a Miserelle e a Mosherabeno. scusate ma siamo all'aperto, eh. è il bello della diretta anche se non siamo in diretta, quindi eh, il fatto che chieda ad Abramo di camminare davanti a Dio, vuol dire che la strada gliela vuol fare fare lui e lui sta dietro come per proteggerlo, l'importante è che lui faccia tamid, c'è cioè, il sacrificio di Tamid, l'agnello era un agnello Tamid, quello che si fa la sera, che sia integro. Tamid integra, integra anche l'integrità del sacrificio. Ecco. Quindi si sì, integro, si sì, fedele, fammi queste lavodà, eh, si sì, perpetuo, si... Sì, insomma, continua così, ecco. E porrò, veriti eh, la mia alleanza... Fra te e me, Beneu Benecha, e o be Otecha, e potremmo dire: moltiplicherò a te Meod Meod, quindi ti darò un sacco di, di, di, di benedizioni, farò la mia, mia, mia beracca su di te, ti benedirò, e dice, farò la mia alleanza. Il tema dell'Alleanza è importante perché qui dopo si tira un po' la volata alla grande mitzvah della, della, della circoncisione. Qui viene posto proprio, questo è un capitolo che è centrale per la l'alachà dei figli di Israele, perché che Gesù stesso eh, ha dovuto fare questa cosa sulla propria carne, no? l'Alleanza ha dovuto lui se, se, avere su di sé il segno dell'Alleanza con Abramo e dice verbe o techa meo e moltiplica te me meo tanto tanto molto molto molto molto. Abramo capisce questa cosa che gli succede. E, e viene detto: Vai palla Avram al Panav. E, e, e cadde sulla sua faccia Abramo, proprio in senso di di, di proprio il pal proprio. Si è prostrato in adorazione, non c'è scritto, ma ha sbattuto la faccia per terra. Sembra no? E parlò con lui. E lo Elohim, Elohim le Mor. Ecco, quindi gli fa la prima promessa della berit. Della berit poi ti moltiplicherò molto, molto. dall'idea proprio della zarecha, no? del, del seme, del tuo seme. Non c'è scritto, ma lo dice dopo. E Abramo. Davanti a questa visione che gli dice questo, proprio cade in prostrazione totale, proprio sbatte la faccia per terra. E ancora l'Elohim disse, qui chiama Elohim, prima dice Ani El Shaddai, quindi fa riferimento all'arcaico nome di Dio, uno dei tanti nomi arcaici del tetagramma, quando poi dopo, invece, non è il tetagramma che è El Shaddai, è El Shaddai che è il tetagramma, è un po' diverso la cosa, come è el Le Lion il tetagramma, non è il tetagramma che è El Lion, no? Dice, ani ecco, in, ecco, io, beriti, ittach, la mia alleanza è con te, e sarai. Dice, Av Amon goim, e sarai padre di una grande eh, moltitudine di nazioni, quindi, moltitudine già è tanto, poi di nazioni, di goim. E non si potrà ancora chiamare il tuo nome, dice Ve'loi Krahod et Shmecha Avram, ve'Ia Avraham, e sarà il tuo nome Avraham, cioè Av, padre, ra, molto am, popolo, dove eh, c'è una sovrapposizione di due consonanti, che di fatto sono tre parole unite in una, chi Avramon, perché padre grande, padre di moltitudine, goim, io renderò te, padre di molti goim, di molte nazioni renderò te. E poi non solo, ma da questi goim, da questi popoli farà fare anche eh, i frutti. Dice, va ti e farò fruttificare, no? prenderò frutto, farò fruttificare, o te te, Meod Meod, molto molto e poi dice e darò a te, Veneta Techat e darò a te l'egoim per nazioni umelachim mimech e re da te quindi farò nazioni grandi da te darò anche dei, dei re da te e da te re dice i usciranno sempre da lui quindi la seconda, la seconda benedizione e poi questa alleanza che lui gli promette dice che sarà, eh, sarà sta, stabilita ed veriti la mia alleanza tra, tra me e te un venzerech e con la tua stirpe anche dopo di te dopo di te le do per tutte le loro generazioni no? berit olam cioè una alleanza per sempre ed è la stessa cosa che poi verrà detta ai quanim dice con te farò questa alleanza darò tu sarai quan dice berit olam per alleanza per te pe. le yot lecha elokim e sarò per te Dio e per la tua stirpe akareha. dopo la tua zarecha cioè dopo la tua stirpe dopo di te e darò a te una zrecca dopo di te, da rostirpe dopo di te, e la terra, di Arez, una terra di, di, di, di, di noi diremmo, di semi, da seminomadi, perché il termine Megura indica proprio la peregrinazione, no? su tutta la terra, su tutta la terra Erz Kenah, su tutta la terra, tutta la terra di, di Kenan, ecco, come tuo possesso, cioè tu sarai a Kenan come un diciamo non stanziale, è eh, un seminomade come tuo possesso Achuzot no? Olam bello però per, per sempre per sempre, come se prima non sapesse che poi ci sarebbe stata l'Egitto o addirittura dopo la Galutta di Vavel, di Babilonia, però dice per sempre, quindi questo oggetto ha anche profondità sul futuro che noi già vediamo Dice: hai no? e fu l'Aem lelochim. E qui il verbo è strano perché è un verbo al passato, non è un verbo al futuro, per loro Dio. Quindi qualunque cosa succederà, sembra io fui per loro il loro Dio. Ecco, quindi se ritorneranno in questa Beritolam su Erez Kenan eh, sarà perché io sarò per loro Dio. E poi di nuovo, per la terza volta dice Vayom Elohim l'Avraham, El e disse il tetagram, eh, scusate, Dio, l'Elochim. Quindi il Dio generico, no? Eh, a Avraham, qui è già cambiato nome, e se tu, a ta, a tishmore, e se tu osserverai, et beriti la mia alleanza, dice a, a tu e la tua stirpe, a karech, de Dorotan, per te, per tutta la generazione dopo, zot beritasher eh, tishmeru, e questa è l'alleanza che osserverete tra me, tra me e voi, tra te e la tua stirpe dopo di te, ecco immolachem kol Zahar, ovviamente farai la circoncisione per ogni maschio sembra quasi su, sì, qualcosa di, di eh, tautologico perché non si può fare una immolla che va no? alla, alla femmina però dice ogni circoncisione sia ogni maschio quindi qua indica che la circoncisione va fatta a tutti i maschi diciamo nati maschi ma dietro questo zakhor indica una profonda identità di genere, perché sarebbe assurdo dire essere circonciso, no? dice immolechem kol, kol cosa. può essere solo zakhor, non può essere Nikava, perché le donne non possono essere circoncise, no? con buona pace di chi fa infubulazioni che non stanno in cielo o in terra, perché quello è proprio un vero attentato contro la dignità della persona, dice immolechem scusate, immon al-Achem con la Zakhar, quindi deve essere circonciso ogni maschio, quindi ci deve essere per forza una profonda identità di genere psicologica e fisica. E poi i Sareci circoncisi, chiaramente, Bazar, nella carne, e quindi perché anche questa seconda tautologica spiegazione, e perché c'è anche l'immol no, Belev, Pekudashe Belev, col col chehamim, col sedakim, col Kadeshim, c'è anche la puntura, la immolla, la circoncisione del cuore che afferma la Torah, affermano i maestri di Israele e ovviamente Game over l'ultimo è il Nuovo Testamento Cristo stesso. Quindi siete così nella carne, orlatechem quindi nel vostro prepuzio, quindi c'è una circoncisione specifica nel prepuzio, non così, tukur Gdolà grande, e questo deve rimandare alla Pecudashe Balev in altri versetti c'è cioè questa circoncisione, questa puntura nel cuore che indica proprio la sede che. Poi Pecudash Balev può essere anche qualunque essere umano, figlio di Abramo, anche non di razza ma anche spirituale. Poi dice: state attenti e qui c'è un gioco di parole terribile, c'è questa grafica, veaia, ve leot beritu benechu benechem, e sarà per ot, come si scrive ot, segno, alfa e omega, ci ricorda qualcosa? Ot si scrive così, alef, ve, tav, ot si legge, come segno, quasi fosse un miracolo, e il segno più grande è l'Alef e qual è il segno che fa lo scriba sulla fronte? La Tav, cioè questo segno, ecco perché quando si esce dalle acque battesimali chi battezza fa la croce e unge la fronte dai tempi di Ezechiele come segnalanza tra me e voi e quando un ben dice Shmonati Yamim, e quando ci sarà l'ottavo giorno, in ebraico c'è sempre questo discorso per gli anni giorni, il ben, figlio di, figlio di, inteso, figlio di, no? Ma poi in realtà vuol dire quando tu hai otto giorni. Dice, in mol ci sarà questa circoncisione, l'Achem, tra voi, col Zakkar le di nuovi maschi per tutte le generazioni. Interessante perché l'acquisto e l'acquisto con l'argento. Quindi il non acquistato e il non acquistato con argento lachicamente sarebbero fuori. Micol ben necar da ogni figlio straniero, a scerlo eh, Misarech, che non è della tua stirpa, u, uh, lui. Finiamo poi il versetto 14, eh, perché dopo si passa a un'altra problematica, a un'altra grande promessa, dice. Immol eh, Yelid e sarà circonciso il nato Betech nella tua casa, poi di nuovo acquistato, dice con il tuo denaro, eh, cash, eh, cash fecha, col, tuo, col sì, con, con il kecef, col denaro, con l'argento, eh, e sarà la mia alleanza. Bibescia Rechem nella vostra carne, le berit come alleanza per sempre. Ecco, quindi è il seconda, praticamente la seconda la cara forzativa di ciò che prima era soltanto promessa. Qui dice è già ratificata. Ecco perché la ripete due volte. E poi c'è questa frase veramente mh, dura e che ha creato grossi problemi al Concilio di Gerusalemme, no? nel primo Concilio, al capitolo 15, di atti degli Apostoli, ma già. Se ne aveva sentore anche nelle lettere di Paolo, dice «Vaiarel Zaccar ascer lo in mol, è il circonciso maschio che non fu, e, cioè, e l'incirconciso maschio che appunto non fu in mol, che non fu circonciso, et et besar mh, nella carne, orlaton del suo prepuzio. Dice, sia tagliata, eh sì, perché dice, Nicretra, Anefes, e sia tagliata l'anima I, al femminile, no? L'anima non si intende l'anima, si intende quella persona lì. Mia Meia, dai popoli di essa, Beriti e Far, perché ruppe la mia alleanza. Quindi il non circonciso nella carne deve essere tolto da te perché si è rotta la mia alleanza. Ci fermiamo qui perché poi dal versetto 15 c'è il cambiamento di nome a Sara, quindi molto probabilmente secondo le regole che poi nel rabbinismo del primo secolo a.C. indicano un cambiamento anche di, di nome, indica non solo una funzione ma anche che è un'altra persona, quindi la modifica anche di un giudizio dato su di lei, visto che lei aveva, aveva detto quando ci fu l'episodio di Agar, che lei era molto arrabbiata con Abramo, ma lo vedremo beh, la prossima volta, eh, dobbiamo ricordare qui eh, che, eh, dopo parleremo appunto di Sara, eh, che Dio promette ad Abramo un figlio da Sara, quindi il figlio della promessa, e poi, dopo Abramo circoncide il popolo, quindi non solo ascolta, ma mette in pratica immediatamente la legge. Poi, durante un giorno probabilmente di feste, probabilmente era Pesach, quindi, la promessa viene data nel giorno di Pesach che lui ritornerà l'anno dopo il bambino è già nato, già da tre mesi. Da questo, riusciamo a sapere che Isaac fu concepito in questo moed, in questa festa, chiaro che nel testo italiano tutto questo non si capisce neanche a centomila miliardi di chilometri, lo si capisce in ebraico perché c'è questo riferimento al moed, e facendo un calcolo a ritrovo si capisce che era la, quella che poi sarà la festa di Pesach. L'importanza della circoncisione, questo creò appunto dei problemi nella chiesa primitiva, nel a Gerusalemme, perché? Perché chi non era circo, circonciso anche dai figli degli stranieri che dovevano essere circoncisi in quanto associati alla casa di Abramo, dovevano essere eliminati e rompere l'alleanza. E quindi, anche se i guini venivano da fuori, comunque figli di Abramo per fede. E poi c'è l'altro aspetto, che è francamente una delle cose inspiegabili nella Bibbia, che tutta la generazione di ebrei nata nel deserto, nessuna fu circoncisa, nonostante che questa alaka era già ben conosciuta dai tempi di Abramo, ovviamente. Mosè stesso no, fu circonciso perché la figlia del Faraone vide, vide quando lo vide, che era picconino, aveva pochi giorni, dentro la Gufar, no, dentro questa cesta, c'è un figlio degli ebrei. Per forza era circonciso e secondo la tradizione si chiamava Joachim, il suo nome. Poi divenne Moshe no, per il discorso di essere il nome del dio Raf Moses, questa affinità del nome di essere tratto dalle acque, tutte cose di cui abbiamo già parlate in altri video. Vi saluto vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto questa chiacchierata estiva no? eh, di, di Torah, siamo, alla fine del capitolo, alla fine, siamo a metà del capitolo 17, alla fine del versetto 14, spero che eh, possiate gradire, iscrivervi al canale, fare girare il nostro video e avere sempre la vostra attenzione, per noi è una gioia davvero infinita. Un abbraccio e come dico sempre, alla prossima, ciao!